So che aspettavi questo momento con ansia. Ah, sono contento di aver vinto per... Una curiosità: si può dire maestra oppure maestra. Quindi avremo cipresso, depresso, presso, bresso, nesso, adesso e così via. Se vuoi farti un buon ripasso, vai a vedere questo video. Se questa mosca mi gira un po' intorno, la, sono due tra l'altro, bastarde, una è lì. In viaggio in groppa ad una un renna, scarabocchiava con la sua penna, tracciava, si dice, secchio. Che come al solito, sono spettacolari. E facciamo un cut? Facciamo un cut? Facciamo un cut? Москва.